La collina torinese, con i suoi dolci pendii, costeggia per un breve tratto il fiume Po e si estende su un comprensorio di 28 comuni. I vigneti si possono ammirare fra ville settecentesche di impronta sabauda, parchi, borghi, castelli, chiese e non ultima la pregevole basilica di Superga, opera dello Juvarra. I vini di qualità prodotti sono la Freisa di Chieri e i rossi denominati Collina Torinese, ottenuti da viticoltori che conducono piccole e medie aziende. La Freisa di Chieri è un vino conosciuto nelle versioni vivace, secco e, dopo un anno di invecchiamento, superiore. Ottenuto dall'omonimo vitigno tradizionale del Piemonte, citato nelle fonti storiche fin dal 1799, comprende un territorio di produzione delimitato da 12 comuni. La denominazione d'origine collina torinese prevede le tipologie rosso, barbera, bonarda, malvasia e cari. Il cari, uno dei simboli dell'enologia locale, è un vino profumato a bassa gradazione alcolica e dal sapore dolce e gradevoli.